Grazie, grazie Presidente. Allora, sì, come anticipato dal collega Baglio, questo tema è stato affrontato in più di un'occasione sia in commissione patrimonio che in commissione urbanistica eh, in sede congiunta per, sul tema appunto per approfondire e per capire un po' i termini di una vicenda che. Da un punto di vista politico è più che condivisibile, nel senso che, come è stato detto, anche grazie al lavoro e all'impegno, soprattutto grazie al lavoro e all'impegno dei rappresentanti municipali, si sta tentando di acquisire a patrimonio eh, diciamo, le strade, i parchi, e tutto quello che eh, ad oggi viene utilizzato. Ecco, la, eh, la cosa è che ci ha portato poi, Uh, in, prima, in prima istanza in prima battuta a, uh, a rimandare la trattazione di questa, di questa deliberazione era eh, tutti i, de i, i pareri che erano praticamente eh, diciamo, non proprio favorevoli diciamo contrari alla, alla proposta nonostante fosse una proposta di indirizzo questo va specificato assolutamente in cui appunto tutti i dipartimenti ci sottolineiamo sul fatto come mancasse un istruttorio, cioè nel senso si diceva eh, praticamente tutto il quartiere di Roma 70 è utilizzato al pubblico servizio viene utilizzato al pubblico servizio quindi acquisiamolo e, e acquisiamolo al patrimonio di Roma Capitale eh, in commissione questa mh, questa mh, prospettazione dei fatti è risultata veritiera e questo è inappuntabile, ma ha comportato appunto la presentazione di quattro emendamenti alla proposta di delibera in esame, di cui il più importante è il quarto che modifica sostanzialmente il deliberato e che fa comprendere anche i termini in cui noi ci siamo posti nei confronti di questa questione, sia le problematiche principali di questa, di questa eh, di questa situazione, ovvero eh, eh, dalla proposta originaria si era fatto nel deliberato, c'era una serie di un elenco di vie da acquisire, ma poi in commissione, anche alla presenza insomma, degli organi e municipali che dipartimentali, si è visto che non tutte quelle strade poi erano effettivamente utilizzate al pubblico transito qualcuna pareva che era utilizzata semplicemente da privati dicendo quindi l'elencazione, quell'elencazione tassativa che era prevista nella, nella proposta di deliberazione originaria ecco è stata elevata e è stato messo un, un, un deliberato un po più ampio, un po più generico. Questo è anche perché poi in commissione è risultato, ma questo dalla stessa, dalle stesse uti diciamo, municipali e dagli stessi, eh, dagli stessi eh, dipendenti insomma, dei dipartimenti, vari funzionari dei dipartimenti, che si trovavano in difficoltà a dover acquisire sì che semplicita era patrimonio capitolino queste strade per il semplice fatto che come è, emerso, eh, come è emerso in commissione ma insomma come ormai notorio in quasi tutti i quartieri di Roma in tutti i municipi di Roma c'è cioè una situazione anzi più di una situazione similare in cui appunto c'era un problema con i collaudi delle strade la cooperativa che è fallita quindi come notificare e a chi notificare se, se, se, essendo insomma eh, insistente un fallimento quindi le varie, le varie problematiche quindi noi abbiamo modificato principalmente quasi, quasi una buona parte del deliberato con quattro emendamenti diciamo che eh, non del deliberato perdono del, dell'intera proposta con l'ultimo emendamento che poi Ehm, presenterò che subordina diciamo, la predisposizione di un tavolo, la predisposizione e il perfettamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione e via via dicendo all'istruttoria eh, di, all municipale che era quella che in fin dei conti era sia rilevata come ostativa sia dai, ehm, dai pareri dei dipartimenti ma che era emersa anche poi in commissione in cui effettivamente pareva che da quello che si è appreso, che non si comprendeva appunto come notificare come notificare determinati atti a un soggetto fallito, ovviamente una procedura c'è e non sto qui a dare spiegazioni di diritto, di diritto amministrativo, anche perché insomma non sono assolutamente nella posizione di poter dare lezioni a chi che sia, Ma insomma c'erano un po' di impasse, impasse anche a livello municipale, nel procedere all'istruttore, quindi a, in primo luogo a individuare le strade in seconda battuta, a verificare la conformità delle stesse o meno, che poi anche questa è una verifica da fare, al codice della strada e tutte le prescrizioni, in secondo luogo successivamente a queste istruttoria, a porre in essere appunto un tavolo che... Mh, colleghi, meglio eh, mh, mh, faccia sedere le, tutti i soggetti interessati in fronte a un tavolo per vedere appunto qual è il modo migliore per procedere a, a questa che è, concordo con i consiglieri che, che hanno proposto la, eh, la, la delibera, una delle problematiche di Roma 70, sottolineando che Roma 70 non è l'unica Roma 70 a Roma capitale, ecco solo questo. Grazie Presidente e poi mi riservo di intervenire successivamente, grazie. grazie a